Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Basta una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione. Ciao a tutti, ecco di nuovo insieme per una nuova puntata sul commento Bereshit. Se vi dovesse piacere il video, se vi piace, se vi è di gradimento, potete farlo girare, iscrivervi al canale che è gratis, ovviamente attivare la campanella per essere aggiornati per le nostre eh, Berashot. Il capitolo 13 del, di Bereshit inizia e finisce con quella che io ho definito nei corsi di storia della liturgia la consacrazione del luogo. Normalmente sono piccole, eh, piccoli cioè, versetti eh, riferenti a rubriche liturgiche per la bonificazione dei luoghi, quelli sono luoghi cananei, luoghi pagani, e normalmente prima di ogni teofania o cristofania noi abbiamo questo genere di inserto proviamo a vedere vajal avram mimizraim e salì abramo dal, dall'egitto salì perché da ogni parte della terra a maggior ragione dall'Egitto, quando si va in erzkenanei e, e, e addirittura oggi anche a gerusalemme si dice che si fa la Aliyah, cioè la salita perché israele è spiritualmente e geograficamente almeno collocato eh, in alto a parte la vallata del, del giordano che è sotto 400 metri sotto il livello del mare, comunque normalmente noi abbiamo sempre questo concetto della halia, sua moglie, tutto ciò che era lui, Lot e lui, fino al Negev, quindi si sale dall'Egitto al Negev. Il Negev ovviamente è la parte meridionale, è il sud di Ereskenan, però è Eres Kenan, terra di Israele. Ve Avram Kavedmeod E Abramo era di, di molta gloria, ma in questo caso Kabet vuol dire peso, vuol dire ricco sostanzialmente, ecco, di argento di oro, di zazzava e di, e di oro, e di argento e di oro. E andò, no? per, la, per il suo partire, ecco, da Nege fino a Betel. Vi ricordate che fu il primo luogo che Abram eh, incontrò, nel senso che fece dimora, casa di Dio. Ad Amakom Asher al luogo che era là, aveva posto là le tende, le tende cioè all'inizio della sua vicenda, no? eh, a livello fonetico fa riferimento all'inizio della sua preghiera, no? ecco. Uben Betel, Uben Hai, tra Betel e Hai, e adesso sentite questo ritornello. El Makom Amisberka Sherazah Shammah Vemarishonah Vekal Shamm Avramma Veshem Adonai. Noi lo possiamo leggere in questo ordine o anche al contrario. El Makom vuol dire verso il luogo, ma vuol dire anche Dio il luogo, vuol dire anche Dio Dio. L'altare che fece Shamla Barishonah, cioè al principio, al principio della sua vicenda, subito dopo la Parashah di Lech Lecha, quando lui entra in Erez Kenan, e arriva appunto in questo luogo di Betel, Uben Betel, Uben Chai, fra Betel e Ai, e lì cosa fece? <coughs> e lì Barikran, beshè madonna, invocò il nome del tetagramma, bonifica del luogo, invoca il nome del tetagramma. Guardate che la fine del capitolo 13 finisce praticamente nello stesso modo, solo che la località è diversa, perché la località è Mamre, dove lui avrà le grandi cristofanie. Dove avrà l'incontro, l'incontro con il tetagramma, vi ricordate? Lo vedremo nel capitolo 17 nel capitolo 18. Le querce di Mamre, Mamre è l'indovino, e quindi era già un luogo, eh, diciamo che faceva riferimento a una vita soprannaturale, ovviamente non javista, non afferente al Dio di Israele, e allora anche là, anche là, finisce così, finisce così, il capitolo 13, perché dice, Vaya al Avram, Vaya Vo, Vaya Shev, Dice, dice Beo, be, be ole Memra, o Mamre, in questo caso, taglio, e finisce così al capitolo 18, cerca un po' Abramo e andò e arrivò alle querce di Mamre, che sono in Chevron, e poi: Beh, Ma i ven Sham Misbeac la e la costruì addirittura l'altare al tetagra altra bonifica dell'uomo perché? Perché poco prima Dio gli dice di guardare nord, sud, est. -est Ovest verso il mare, tutto ciò che vedi tu lo dovrai ovviamente coprire col tuo passaggio, col tuo cammino, perché lì io darò a questa terra per te, come Beritolam, come alleanza eterna. Questa terra, e non si riuscirà a, cal a calcolare la polvere sotto i, sotto i piedi, la polvere di questa terra, e lì avrai questa grande discendenza. Infatti, il versetto 15 finisce, gli ad Aulam, la tua stia e il tuo seme per sempre tutta la terra quindi c'è una promessa che il tetagramma fa ad Abramo una volta che prende possesso nel nome del Signore fa la bonifica del terreno nel nome del Signore prende possesso nel nome del Signore e lì pianta le temme e lì crea il primo ehm, luogo di culto dove si fa il culto nell'invocazione nel nome del tetagramma dal versetto 5 entriamo nella questione con il nipote, definito poi fratello. Vegam le lotte, e anche a lotte, eh, a Oleg, Avram, Tavram, a Yazon, um bakar, leo alim, e anche Lot andava con Abramo, il suo gregge e le sue tenda. Però ecco il versetto 6. Eh, velona sa Otama Arez e, la, e la, la terra non sosteneva eh, il loro abitare, Yagdav, insieme, perché eh, tutto ciò che loro avevano non potevano abitare insieme, la sceve, Yagdav, non potevano abitare insieme, perché appunto la terra non sosteneva tutte e due i clan sostanzialmente ecco e poi ci fu ecco qui è interessante dice un richiamo un richiamo a Meriva diceva Ehi arriv ben Roe uben Roim e Lot e ci fu un contesa tra i pastori degli armenti di Abramo con quei pastori degli armenti di Lot e poi dice anche il canaì il perizi, il cananeo è il perizio, allora abitante Yoshev Arez, nella terra. Ecco che Abramo prende una soluzione logica, una soluzione che fa riferimento a ciò che sarà, che sarà in futuro. <coughs> Sentite che, che gioco di parole importante per noi. È quasi preventivo a ogni tipo di ribellione. Bayo amar Abram e lot. Anna te ye meriva. E disse Abramo a Lot: Non ci sia meriva, non ci sia discordo. Non ci sia Meribah come a Meribah, vi ricordate, nel deserto ci fu la grandissima discordia tra i figli di Israele e Dio attraverso, ovviamente, la contestazione di Moshe Rabbein. Non ci sia Meribah. Uben fra, fra me e te, uben Rohi, uben roecha, fra i miei pastori e i tuoi pastori. Perché? Chi anashim hakaim anachim, perché? Noi siamo fratelli. Qui fa riferimento a un dato di fede, non fa un riferimento a un dato di sangue. Abramo. Il fratello è morto, Lot è il figlio di suo fratello, però vivendo insieme, avendo adorato insieme, essendo stati tutti quanti sotto la sukashalom, sotto la capanna della pace di Hashem Baruku, sono anche fratelli, fa riferimento quindi a un legame spirituale. Non ci sia discordia tra fratelli. E il saggio Abramo prende la decisione della separazione. Dice forse, capitolo nel versetto 9, forse la terra è tutta davanti a te, come per dirci qualcosa d'altro. E allora, cosa fa? Iparedna, Neolay, separati da me, ovviamente in accordo. Se tu andrai a sinistra io andrò a destra, se tu andrai a destra io andrò a sinistra. E qui, per vedere che c'è la benedizione di Dio, questo sollevare vai salot et Enai, e sollevò gli occhi e vide tutta la valata, de, la, yarden, la valata dell'Ayarden, la valata della discesa, che l'Aerden Giordano vuol dire che discende, no? ovviamente verso il mare, il mar salato, perché era tutta irrigata. E sentite cosa dice, come lo vede. Ovviamente dice, prima che ci fosse la distruzione di Sodoma d'Or. E come la vede? La vede che Gan Hashem, come il giardino del tetagramma, ancora questo concetto del giardino, della pace. E Tiura dice che erez come la terra di Mitzraim, verso Zoar, verso l'ultima città della pentapoli, in leggera collina, quella che sarà salvata dalla distruzione che Dio manderà nel capitolo 19, e scelse per lui Lot la vallata del Giordano, scelse per lui la vallata del Giordano, e partì Lot mi chiede verso Oriente, e questo è comunque un fatto sempre di benedizione, alzare gli occhi, vedere questo giardino dell'Eden, giardino del tetagramma, vedere eh, andare verso Oriente, indica sempre qualcosa di positivo, di luce, diciamo qualcosa di non conteso, di grande, di grande benedizione. E poi, Baefardù Ish, Mal, a e si divisero l'uno dal proprio fratello. Vedete di nuovo? Pur sapendo benissimo che Lot era il nipote, viene continuamente definito fratello. Avram, Yeshev, Ba'arez Kenan, Velot, Yeshev, Beare, cioè, e Abramo, e Abramo eh, abitò nella terra di Canaan, quindi lungo in largo, nord, sud, est, ovest e Lot abitò nella, nella città della Valata e si accampò, Ad Sdom, si accampò presso Sodoma, presso, non dentro, presso. E Poi c'è questo inserto che poi sarà l'inizio di tutto quello che vedremo nel capitolo 19, Aneshes Don Rahim, Hataim, e gli abitanti di Sodoma malvagi e peccatori, Lashem verso il tetagramma, Meod, molto. Non avevano ancora raggiunto forse il livello di, di, di, di non ritorno che lo raggiungeranno, vedremo quando cercarono di abusare degli angeli, però già qui c'è un avvertimento. E poi la grande benedizione con la quale abbiamo iniziato e che è un po' archiosa chiosa di tutto di tutta questa di tutta questa pericope. La Hashem amare la Abram e disse Tetagramma dopo eh, a far du Lot dopo la separazione eh, da Lot mai mo da lui. E gli dice questo dopo che Abramo eh, si separò o Lot si separò in concordia, in amicizia, non meribà, gli disse questo Shana e Nechat, stessa cosa, solleva gli occhi, no? che abbiamo visto prima, con l'os, solleva gli occhi e, e va, minamakom, eh, Asheratha, dal luogo dove tu sei, e poi comincia, Zafonà verso nord, Venegevah verso sud, Vekedemah verso oriente, Vayamah verso il mare, che per noi è l'Occidente ovviamente. Perché? Dice, chi et col ares Asheratha ruè, Lecha. perché tutto ciò, tutto ciò, ehm, perché tutta la terra che tu Roed, vedi, lecha, è a te, e la darò a te e alla tua stirpe per sempre. E così finisce il capitolo 13, inizia con una consacrazione di luogo, finisce con una consacrazione di luogo e con le benedizioni ad Abramo, un Abramo previdente, un Abramo che non vuole arrivare a uno scontro come successe poi secoli dopo a Merivà, eh, non è lo stesso luogo ovviamente, perché quello era nel Sinai, qui siamo in Erezkena, però il concetto del Meribà cioè dello scontro, Abramo l'ha voluto assolutamente evitare. Ecco, l'ha voluto evitare, l'ha voluto evitare soprattutto cercando di non mh, porsi questa discordia contro il, quello che viene definito suo fratello. Quindi abbiamo capito che ormai erano credenti, tutti credenti, non vollero lo scontro, Abramo lo prevenne, molto importante prevenire, ma soprattutto le due consacrazioni dell'altare tra Ben e ai, tra Ben Hai e Betel, cioè tra, ben vuol dire tra, no? e tra Betel e Ai e soprattutto Amammare, perché lì sarà il fulcro di tutto ciò che vedremo dal capitolo 15, 16, 17, 18 19 in avanti. Il luogo dell'indovino sul quale è stato eretto l'altare, al tetragramma. Vi ringrazio, spero che vi possa piacere, se vi piace mettete un like e se conoscete qualche, qualche amico che è interessato a questo tipo di, di studi potete tranquillamente, eh, facendoci cosa grata, passargli il link. Ciao e alla prossima!